prenditi 24 ore e scrivi tutto ciò che riesci a ricordare su come hai sabotato le tue relazioni in passato annota ogni dettaglio cerca di vedere tutte le sfaccettature e non ripeterlo diventerà una meditazione e il fatto che l'amore permanga in una nuova relazione oppure no è irrilevante se riesci a rimanere consapevole ne sarà valsa la pena lo sai benissimo tutti lo sanno. È impossibile non sapere cosa si fa in una relazione. Nei momenti di sanità mentale lo sai molto bene. Nei momenti di follia te ne dimentichi. Quindi, prima che la follia sopraggiunga, osserva. Scrivi tutte le cose che hai fatto ripetutamente per sabotare le tue relazioni e tienine con te una copia. Quando accade qualcosa che scatenerebbe la vecchia reazione, osserva occorre diventare consapevoli a poco a poco e poi tutto diventa splendido l'amore è meraviglioso ma può trasformarsi in un inferno ecco perché come per prima cosa è bene individuare tutte queste dinamiche e poi non ripeterle il solo fatto di riuscire a non farle più ti renderà molto felice Avvertirai una sottile liberazione queste sono cose ossessive sono una specie di nevrosi una forma di pazzia e quando due persone si amano sono insieme per essere felici nessuno in gioco per essere infelice purtroppo però tutti continuano ad agire con stupidità ad essere inconsapevoli e prima o poi iniziano a rendersi infelici e a quel punto la relazione perde senso tutti i sogni sono andati in frantumi e ancora una volta si è creata una ferita. Ogni amante sente che manca qualcosa perché l'amore è incompiuto, è un processo in evoluzione, non un oggetto. È inevitabile che ogni amante avverta la mancanza di qualcosa. Occorre però evitare di interpretarlo nel modo sbagliato. È un semplice segno che l'amore in sé è un processo dinamico, è simile a un fiume che scorre in continuità senza interruzione la vita del fiume è solo movimento e se smettesse di scorrere diventerebbe acqua stagnante e non sarebbe più un fiume il termine stesso fiume delinea un processo ne basta il suono per darti l'idea di un movimento l'amore è un fiume non è una cosa o un bene di consumo Pertanto, non pensare che manchi davvero qualcosa fa parte del processo dell'amore e un bene che non sia completato. Quando manca qualcosa, devi darti da fare, devi muoverti. La sensazione che manchi qualcosa è un richiamo a qualcosa di superiore, a vette più elevate, non che quando le avrai raggiunte sarai soddisfatto. L'amore non è mai appagato, non conosce la vera soddisfazione in pieno ma è bello così perché vuol dire che è vivo vivo per sempre a volte avrai la sensazione che non siete completamente sintonizzati anche questo è naturale perché quando due persone si incontrano a incontrarsi sono due mondi diversi aspettarsi che combacino perfettamente significa aspettarsi troppo e chiedere l'impossibile e si creerà un senso di frustrazione qualcosa sarà sempre dissonante se siete completamente in armonia e non c'è neppure una nota stonata la relazione diventerà stagnante al massimo ci sono momenti in cui tutto è in armonia e sono momenti rari e quando arrivano potresti anche non riuscire a coglierli perché sono molto brevi cerca in tutti i modi di entrare in sintonia ma rimani aperto al fatto che la sintonia non sarà mai perfetta e non preoccupartene altrimenti la discrepanza diventerà ancora più grande la sensazione di essere in sintonia capita solo quando non te ne preoccupi accade solo quando non sei teso a raggiungerla quando non te l'aspetti accade semplicemente dal nulla è una grazia un dono dell'esistenza, un dono d'amore. L'amore non è una cosa che puoi fare. L'amore accade mentre stai facendo altro. Da parte tua puoi fare qualcosina, sedere insieme, guardare la luna, ascoltare la musica. Nulla che riguardi direttamente l'amore. L'amore è molto delicato, fragile. Se lo guardi, se lo fissi direttamente, scomparirà arriva solo quando non te ne accorgi quando stai facendo altro non puoi andare dritto come una freccia l'amore non è un bersaglio è un fenomeno molto sottile è molto timido e se lo punti direttamente si nasconderà se fai qualcosa in modo diretto lo mancherai se l'amore va in profondità mariti e mogli finiscono con il diventare fratelli e sorelle se l'amore va in profondità, l'energia solare diventa energia lunare e il fuoco se n'è andato, è un'energia molto delicata e quando l'amore diventa profondo, si cade in un malinteso perché ci siamo abituati alla febbre, alla passione, all'eccitazione e adesso sembrano stupide, sono stupide Ora, se fai l'amore, ti senti uno sciocco ma se non lo fai, senti che ti manca qualcosa, a causa delle vecchie abitudini. Quando due amanti iniziano a diventare un tutt'uno, subito hanno paura. Sto perdendo l'altro? In un certo senso sì, perché l'altro non viene percepito come altro. Da qui l'idea dell'amore fraterno. Fratelli e sorelle non si sono scelti, la relazione è esistente. Tra loro è un dato di fatto. Non sei stato tu a sceglierlo. Gli amanti invece si scelgono e nella scelta dell'amante entra in gioco l'ego. Con una sorella o un fratello l'ego non ha una parte. Non li hai scelti. Sono doni dell'esistenza. Non li puoi cambiare. Perché anche se decidessi di non essere più un fratello lo rimarresti comunque. Non c'è modo di cambiare. È irrevocabile e non lo puoi annullare quando un marito e una moglie iniziano a sentirsi un tutt'uno subito sorge la paura abbiamo iniziato a darci per scontati siamo diventati fratello e sorella dunque non è più la nostra scelta l'ego non vi ha più alcuna parte sopraggiungono tutte queste paure e in passato sentivate una passione travolgente l'uno per l'altra era davvero rovente a volte hai la sensazione che manchi qualcosa. Avverti una specie di vuoto. Non guardarlo con gli occhi del passato, osservalo con quelli del presente. In questo vuoto accadranno molte cose. In questa intimità accadrà moltissimo. Entrambi svanirete. E allora conoscerete una qualità d'amore totalmente diversa. E meditazione, pura consapevolezza. Tutto questo però è ancora da venire non è ancora successo ci stai arrivando il passato se n'è andato ed il futuro non è ancora giunto questo passaggio avrà le sue difficoltà tuttavia non pensare al passato se n'è andato è sparito per sempre e anche se tu volessi riportarlo indietro non potresti sarebbe stupido ti sembrerebbe molto sciocco lo puoi trascinare indietro ma sarebbe un fallimento e non farebbe che aumentare la frustrazione. Quindi non provarci neppure. Impara ad amare nel nuovo modo. Lascia che questo amore lunare accada. Abbracciatevi. Siate amorevoli l'uno con l'altra. Prendetevi cura a vicenda e non cercate la passione. Perché quell'eccitazione era una specie di follia. Questa è la profondità che chiedete. E quando manifestate che il vostro amore diventi più profondo, è questa l'intimità l'amore passionale è alla periferia l'amore compassionevole è il centro gioitene sentitevi benedetti meditate insieme danzate insieme e se il sesso a volte scompare lasciatelo pure andare non cercate di trattenerlo se ogni tanto invece accadrà lasciate che accada ma se scompare Lasciatelo pure scomparire perché tanto tornerà e lo farà nel modo più profondo che avete mai conosciuto.